Angelo Sanzio, il umano italiano a Domenica Live, quanti interventi ha fatto e quanto ha speso. Chi è il umano italiano? Angelo Sanzio profumi a Domenica Live, il numero degli interventi fatti e quanti soldi ha speso. Dopo Rodrigo Alves, è il turno di Angelo Sanzio. È lui il kenumano italiano che Barbara D'Urso ha invitato a Domenica Live. Vero nome Angelo Giuseppe Capparella, il giovane è nato e cresciuto a Civitavecchia e ha 28 anni. È conosciuto nel mondo dello shopping per i suoi profumi, che sono apprezzati e amati da personaggi del piccolo e grande schermo come Antonella Musetti e Maria Grazia Cucinotta. La prima è non solo una cliente ma anche unamica di Angelo, tanto che ha aiutato il ragazzo nel suo percorso di trasformazione. Quanti interventi ha fatto Sanzio? Per il momento 5, ha rifatto naso, labbra, zigomi, mento e si è sottoposto ad un trapianto di capelli a Istanbul, in Turchia. Prossimamente il Ken Human intende tornare in sala operatoria per un intervento ai glutei. Il lungo processo di cambiamento di Angelo Sanzio. Il processo di trasformazione di Angelo è stato piuttosto lungo e va avanti ormai da 7 anni. Sanzio ha infatti iniziato a ritoccarsi all'età di 21 anni. Ha prima cominciato con interventi poco invasivi di medicina estetica per poi passare a quelli di vera e propria chirurgia plastica. A domenica Live Angelo ha spiegato di essere stato molto fortunato, accanto ha sempre avuto una famiglia che ha compreso e ha secondato i suoi desideri. Così come gli amici, e in primis la che non l'hanno mai abbandonato. Non si può dire lo stesso per l'amore, Angelo non è interessato ad avere una fidanzata. L'amore non ha mai fatto parte della mia vita e mai ne farà parte. Non mi piacciono i rapporti USA e Getta di oggi ha confidato l'esperto di profumi. Ma quanto ha speso il romano per diventare il umano? Quanti soldi ha speso Angelo Sanzi, il umano? Angelo non lo ha mai rivelato. Ma, grosso modo, avrà speso tra le 10.000 e le 15.000 euro. Sanzio ha così motivato la scelta del suo cambiamento, ho fatto danza per molti anni e ho deciso di armonizzare tutto ciò che mi disturbava, ma ho sempre mantenuto il mio brief naturale.